E sì, fitti tutto perfettamente. come it è iniziato? beh, stay tuned e guarda il video! The rimani connesso e guarda il video eh, ero già partito! <laughs> come domani mattina! Eh, domani mattina viene e se lo prende Ma ci stai tu domani mattina? Ma no, ma scusa, ma manco me l'hai fatta guidare Ma la passate sopra a prendere, così la provi Ah, ho capito, però male va. Quanto tempo ci abbiamo a disposizione? <ride> Quanto dura <ride> <ride> Hai sentito il botto, il botto dietro? Ma quella è il subwoofer era? No, no, era lo scarico <ride> ah bo <ride> oh, borbotta Guarda cioè proprio... dopo, tutto, dopo tutto sto restauro del penso. Ma non minuti. mi pensavo che, che me la chiedessero così subito. È impazzito. Ma questo. era chiaro che la vendessi subito, ma la vedi cos'è? È la più bella che c'è. No, non ce n'è una. Più Adesso bella. su Auto Scout era la più bella che c'è. Ma in Italia è la più bella, no? Non lo so, ce stanno, ce stanno, però ma in vendita era la più bella. Fammi vedere una allora, dai. Più bella di questa. Non voglio. Non fare il modesto, no, eh, lo sappiamo no. che è bella, poi è rossa così passata. È eh, rossa, rossa infatti. Che nera perde un po', eh. Ma che scherzi, ma così è molto più bella. Rossa, con la lucidatura che hai fatto. Senti, senti che sa. È vero, dopo la lucidatura è rinato. C'è quei sensi, mamma mia come va, oh. ma è, tre. è un drago! Siamo arrivati a potenza adesso, sta piovendo, il venditore ce l'aveva fatta anche lavare per presentarla al meglio, ma... Ah, pop up! Ah, vedi come è l'S2000? Eh, è stata mantenuta sempre in un box poi guidandola ho sentito subito eh, che la turbina funzionasse nel modo corretto attacca dopo 4.000 giri e spinge fino a 7.000 andremo ad intervenire sugli ammortizzatori sul comparto ruote e sicuramente cercheremo di migliorare quella che è l'estetica della vettura perché abbiamo scelto questa e non un'altra che all'occhio è molto vistosa e con que questo kit estetico che magari a molti di voi non piace perché abbiamo guardato oltre, abbiamo subito telefonato al venditore e ci siamo assicurati che la vettura fosse venduta con i pezzi originali quindi sappiamo di poter togliere eventualmente questo kit estetico e, port e portarla di nuovo originale quello che mi ha colpito, quello che mi serviva è sapere che la vettura, la scocca della vettura, quindi gli sportelli, il cofano, il montante, il tetto il portellone posteriore fossero tutte quante in ottimo stato, quindi significa che nel nostro restauro interveremo soltanto sui paraurti, sulle minigonne, l'assetto e cerchi lega. Quindi bisogna vederci lungo, anche se era una vettura che a primo impatto non piace neanche a me ho individuato il chilometraggio e il fatto che comunque fosse sempre stata curata da una persona che vuoi o non vuoi l'ha sempre trattata con i guanti anche se magari ha rispecchiato un canone di eh, elaborazione più degli anni 2000 in pieno stile Fast and Furious va bene allora entriamo dentro facciamo le nostre pratiche così noi possiamo ripartire per Roma senza perdere troppo tempo perfetto il viaggio è lungo eh, ma divertente eh, sicuramente sicuramente <ride> qua c'è il certificato nostro. c'è già scritto. Poi andiamo a casa del proprietario che ci darà tutti quanti i pezzi originali della vettura. C'ha dei cerchi che sembrano una... un carono della spesa. E sta qualche tigre. No, <ride> oh, non ci sta niente. Tutti <ride> avevamo ah. preparato lo scherzo. Eh, lasciano <ride> <ride> che lo metto pure a me sotto affresco. Sopra, sopra. <ride> Allora Vai vai, sali, sali. Soffitta. No, non c'è nessuno, vai, vai. No, gira la chiave. Pure. Sì, anche qui si girano le chiave per Sembra strano, però. Allora, là dentro. Non ci sta niente. Non c'è soltanto <ride> il paraurti. C'è un oh. sacco di roba. Eh sì. E dove sta il paraurti? Senti, dovrebbe essere sulla destra. Vedi un po'. Accenditi un. Abba, accendite... abba. Vabbè, prendo una cosa alla volta. I pezzi sono stati tutti verniciati. La macchina va completamente lucidata, infatti il prossimo step sarà il, la lucidatura totale. Per poi ecco rimontare tutti i pezzi del body kit by Empower Officina del Pilota. E il signor Franz. Questo è lo stato in cui si trova adesso la carrozzeria della MR2 Turbo. Sbiadita, eh, molto opaca la, la vernice c'è bisogno assolutamente di una bella lucidata ci sono da rimuovere alcuni graffi ovviamente nel complesso è la vernice che ha perso un po' di vitalità ecco ma... devo dire che lo stato in cui si trova la Toyota eh, non è male Ci sono dei graffi sulla carrozzeria che sono profondi, talmente profondi che con la lana non riusciamo a tagliarli. Quindi come interverremo, caro Luca? Con un disco Triza della 3M con una grana 3000 e dell'acqua. Ovviamente utilizzando una rota orbitale con un'orbita da 5 mm, in questo caso la mia Festool, andremo a bagnare la superficie e a bagnare anche un po' il disco partiamo con una velocità 1, la più bassa sì. il consiglio che do è quello di sciacquare rimani qui uh -huh. vedi? questo che vedi rosa è il residuo della vernice che noi abbiamo appena tagliato guarda com'è qui sotto una volta che intervieni con la 3000 opacizza, vedi? Sì. Opacizza e crea un gloss molto più omogeneo, va via la buccia d'arancia. Questa è una cosa un po' trita di trita, no? Non l'abbiamo detta mille volte. Se sì. fosse nuovo nel canale, scoprirà questo segreto. Sì, perché prendo un'interfaccia? Perché dove ci sono gli angoli, con un'interfaccia c'è molto più margine. È un cuscino. È, è un cuscino, non, diciamo, ti, ti, ti perdona molti errori vedi che anche la superficie qui è un po' inclinata qui al centro ovviamente c'è la parte più bassa certo. sì, il cofone no. per esatto. così non tocca in modo omogeneo taglierebbe molto qui e qui esatto. e taglierebbe meno qui certo. con l'interfaccia riusciamo a distribuire meglio il peso e facciamo meno danni mm. a questo punto andiamo a vedere che succede qui Facciamo asciugare la superficie e vediamo se è tutto omogeneo. Dalla 3000 passiamo alla 6. Eccola qui, 6000, è un pochino più azzurrina. E Rimuove i segni della 3000. Di che tipo di trama è rimasta qui è opaca, non presenta più graffi, ma questa adesso va lucidata. Certo. Come si fa? Con la lara. quel rosso pastello mi fa impazzire è arrivato il momento di rimontarla oh, come, come, come. Yeah. ragazzi come faccio a rivetti io? come è venuto? Olè! Con my head. Ti piace questa MR2 Turbo? A noi sinceramente ci fa impazzire è bellissima Does the car suit your personal taste? Let me know in the comment section below Commenta qui sotto amico mio Facci sapere se riflette il tuo gusto personale L'MR2 ovviamente This channel talks about cars You hit the like il video non è ancora finito, ragazzi, c'è cioè tutta la parte finale. Rimani ancora incollato. This video is not over yet. You better watch all my videos Uh! Oh, dimenticavo! Iscrivetevi picchi di bottone! <truise> c'è anche il cruise control, senza ignori proprio! E, e però io, oh, quanto è più grande dells 2000 dentro, davvero? Yeah. S2000 bella, ma eh, questa più bella. C'ha un altro fascio. Oh. è completamente diversa. colui che se l'è comprata un collezionista dice ah, adesso lo conoscerò domani perché io l'ho sentito soltanto telefonicamente e ha mandato subito l'appunto è bellissima veramente bella La più bella dal vivo ecco le chiavi della felicità musica non potevo dire niente perciò, perché la macchina parla da sola e... Non mi sono proprio sentito di, di, di trattare. Beh, dico la verità. Bene. Andiamo a fare questo passaggio. Perfetto, è arrivato il momento della vendita. Questa volta è stato difficile anche per Luca vendere un'auto. D'altronde è veramente bellissima. Difficile lasciarla andare via. Per fortuna che sono riuscito a guidare la Toyota per qualche minuto. Codi, la pancia piano adesso. Prendici la mano. È comunque una piccola bestia. Grazie, caro. Grazie. Complimenti per l'acquisto. Bellissimo. Grazie. Ciao. Ciao Luca, grazie. Ciao. grazie di tutto Sono un po' triste <ride> Ma non la puoi vendere! Sei Ciao. pazzo! Ciao. Ma come fai a venderla? Sei pazzo! Il mio pensiero è questo Young timer giapponesi. Il nuovo proprietario si porta a casa un bel gioiello. Sto cercando di rallentare. No, sto cercando di rallentare per non scendere quella sensazione. Torni a casa e dice tua moglie devi fare la spesa. Meno male vai. Faccio qualche eh. chilometro in più. Dov'è che devo andare al giornalaio? Ma ci sei stato amore? Mi sono dimenticato. Ah, che botte, che tira, sì, sì. Ti è. Siamo alle solite apparirà un tastino qui sotto tu con il cellulare in mano con il tuo ditino premi e ti iscrivi al nostro canale perché per noi è importante ci dà soddisfazione e ci dà lo stimolo per continuare Scusa, iscriviti iscriviti eh, eh, iscriviti eh, eh, a questa canale car <ride> cazzo <ride> ma che c'è qua? non lo so sta no, parlando, eh, speriamo guarda, perché, eh. no. Ma te ne sei accorto molto no, adesso non me l'hai detto è andata così quindi no così. peccate l'appannazzo e noi ci vediamo nel prossimo episodio Ciao. Oh.